Buon day, benvenuti in questo <ride> nuovo video Cosa la intro Matteo, grande Eh si, sì, adesso non so cosa dire, vai avanti tu Allora, oggi siamo di nuovo in compagnia di Matteo e Francesca Ciao Parleranno i nomi Instagram qua sotto, mi raccomando, seguiteci Qui a pagare i nomi Mettete, mettete i mi piace, <ride> mi raccomando, mettete il mi piace E commentate con hashtag nuovo iscritto se vi state per iscrivere, quindi siete nuovi iscritti Allora Notizia pazzesca, pazzesca Allora, questa perro molto pelosa sono qua per dirvi che stiamo per fare un video dove Francesca dovrà riconoscere il suo miglior amico, ovvero Matteo, da bendata. Hai capito? Sì. No, vabbè, riconosce no, no, no, devo riconoscere. Però io le spiego prima di registrarlo. No, no, io ho capito. E lei deve riconoscere. Devo riconoscere te. Sì, devi riconoscere me. Ok. <ride> io no. cosa ho detto? <ride> sì, ma tu l'hai detto male, no? Io ho detto Francesca deve riconoscere, cioè, riconoscere il suo Cioè deve riconoscere il suo miglior amico, va troppo lungo, deve riconoscere me. Basta! Oh, scusa, ok scusa. adesso si allora. c'è... Capi avete capito? capito. No, miglior amico, bendala! Ci no. vedi? Dai. Aia! Ferma. Ferma! Ferma eh! Video segnalato per violenza. Da un, allora, da un minuto! Ah! C'è scritto tirare per chiudere. No, non c'è scrivo le istruzioni del. Non c'è scritto i prodotti so. della cosa. Allora. Parte. Adesso noi faremo finta di. Cioè faremo finta, ci cioè alzeremo, magari cambiamo posto, magari no, perché sono a te sei già che io sono okay. a destra e lui è a sinistra. Poi provi a toccarci il naso. Uh -huh. Ok, noi non dobbiamo parlare perché se io ti dico tocca il naso, poi. Non la gioco, capisci dove sono e devi capire chi è dei due. Eh, ma come lo so quando inizio a toccare il naso? Nel senso, come, come lo sai? Ti diciamo toccare il Se, naso? Eh, ci senti che ci sediamo di fianco. Ok, ah, ok, però. Non mi devi toccare te. altro, eh. Ok. Cioè, nel senso, no, non è mica che tocchi la perpa e per riconosci che è la mia. Ok, cioè, okay. scusa, sai no, che tocca il naso, Matteo. Cioè, <ride> okay. non ha senso. Ok, adesso noi ci cambiamo di posto. Forse sì, forse no. Forse sì, forse no. aspetta, allora... No, questo è Matteo. <ride> no! no, no, no, no. Cannato! Cannato! No. Ok, adesso vabbè, no. devi toccare... Ehm, <ride> cosa tocchiamo? Eh, Sentite dirlo. Cioè, la eh, madonna. Aspetta. Eh, cosa, cosa può toccare? per Riconoscerci. Il ginocchio. Il gino eh, gino eh, ginocchio. Il ginocchio. Eh sì, però è vero, c'è una cosa particolare su cui potresti... Cioè, capire. Ok, il okay. ginocchio. Vai. Che poi nemmeno mi ricordo che pantaloni ci avevate un problema grandissimo, aspetta. Matteo. Matteo? Tu sei Matteo. Quanto sei sicura? Brava. Dieci. E infatti sei sicura. È giusto. <ride> Perché io ci ho fatto sempre ginsione. Infatti ho inventato questa cosa. Bella. Adesso.. Foresta ehm, pluviale. No, non, so, eh. non lo so io. Ah! Tanto è stato sicuro. Matteo. Ah, sì. Oh, Giuseppe <ride> mi ha fatto tutto un paio del video no, e si No, non sono stato io No, no, no Ok, no. Uh, adesso uh, devi toccare le mani Sì, che mi tocca gli anelli Questo anche è difficilissimo Deve toccare le mani? Le mani, mi tolgo anelli, questo, questo le mani. Le mani no, no tocca gli anelli perché sennò Perché sennò è troppo facile okay. magari. Ok Ma ragazzi, che ne so Aspetta, sì. dai Non lo so, aiuto Giuseppe, allora no, Matteo quindi... No Dai Matteo Dai Matteo Dai raga No No io sono a sinistra Dai e Io ero di dico... qua No Io ero di qua sbagliato Sì ho sbagliato Che brutto Sto volando Ma che cazzo <ride> ridi <ride> <ride> ah! Raga vieni <bimbi> <ride> Finiamo il video lo rivedo a Ok, adesso, adesso, la, um, come si chiama parte, questa parte del braccio, avambraccio Avambraccio Qual è l'avambraccio? Avambraccio Avanbraccio. Avanbraccio. Avanbraccio. <ride> Aspetta, <ride> che è tipo qua No, oh, tocca il bolcio Qual è il bolcio? <ride> no. Ok, vai Ok, collo no. Raga, mi prendono pure in giro Oppure... Aiuto, uh, boh. Matteo, aiuto, Matteo. E l'altro? Eh. <ride> Io ho fatto tipo una faccia, tipo, ho aperto poi le mani gelate, ragazze. Di... Siberia, Siberia, siberia. Siberia, No, in Siberia si lo sì, preso. Ok, e adesso, adesso tipo qua, questa parte del collo. Come si chiama? Eh, il pollo da dame. pollo da dammi. Okay. Che <ride> sarebbe pomo, però. No, Beh. il pollo. Non è il pollo da dame. Ma che il pollo... Fermo. Aiuto, non lo so, no. aiuto Matteo qua No! Dai! <ride> Matteo, Matteo qua che me per la peluglia! Me <ride> per la peluglia, Matteo! Qua, qua. Stai tutti, tutti li stai cannando tutti però tutti li stai cannando si sì, li stai sbagliando tutti non è vero Vabbè, adesso Francesca dai no. Ah, no. stavo quando dicendo ma le mamme quando male, hanno male fatto è giusto no in realtà sei eh, due no ma che due Sì! sì. non eh, è sì. vero Sì, se no. non sbaglio due quella, quella della mano è sbagliata allora aspetta okay. ricominciamo da capo quelli che abbiamo fatto io dopo le ricominciamo no, non, possiamo non, non possiamo fare il pilogo perché non capisci nel senso ne chiedere scottica così non oh ma cosa da me Dai, non ti pare che mi permetterà di fare una roba sì. di geni? Prendete mi bagno compagno. sopra di sì no. adesso no. No. No. la prendi in te polso dai ok adesso adesso adesso adesso uh, adesso il gomito il gomito Beh, il gomito è eh, difficilissimo gomito. ma se ci avete tipo felponi così eh? no non è... eh sì cosa fai? Raga, non riesco, cioè, non, non so che... Do che zona so? Cioè, questo... Matteo. <ride> L'altro? Chi è? Giovanni! Giovanni! <ride> Cioè ti stavo facendo segno Continuavo a toccarti il col colpo Con il gomito E dal polpo Ed è Matteo Da <ride> un'altra parte cioè, a eh. Ok adesso, adesso? Eh, Che ne so Cosa adesso Cosa abbiamo? Al altre due cose No, no. Clienti, cose Il naso l'abbiamo fatto L'orecchio no. L'orecchio mamma sbello Qua non c'ho l'orecchino Vabbè l'orecchio L'ho perso per puro caso L'orecchia Ok right. Aspetta che però mi sta dibalzando Ok Ok mm. Non so in che parte sto andando Aiuto dai dai che non riesco Dai Ragazzi dai Te lo dai. dai Ma questo è Matteo a rua con i capelli Eh sì, l'altra no, parte sì. non è Eh no dobbiamo rifare con l'orecchio Eh non ma ma con no. no. non Eh non ha funzionato eh, non che ho detto, Hai detto i capelli, capelli. Cos'è? riconosci gli occhi met, met, mettiti metti proprio vicino con l'orecchio così lo trovo <ride> a tu ok vai, vai. Aspetta, aiuto dai Matteo a destra dai, è ma palese, stai eh, Perché? Perché l'orecchio era più eh, era per più lineare. Perché stai ridendo. L'orecchio era più liscio. Perché eh. sto morendo. Sto morendo. Io, io non ho parole. Cioè. Eh. Di qua l'orecchio? No. Ok. Perché? Eh, perché qualcuno scoppia da ridere prima? Ah ok, per quello. E ma l'orecchio? Ma ormai qua? Vai, è rimasta l'ultima okay, parte del corpo L'ultima okay. parte del corpo Ok La fronte, la fronte Vai la fronte Devi oh. trovare la fronte Come tu devi, devi trovare? <ride> <Come è ride> Trova la <ride> <ride> fronte Non è che io non l'ho trovata Ciao La fronte, la fronte, ok La fronte sei dai no raga non c'è nessuno dai eh ma non vedo eh, perché nello spazio allora tu quando rivedrai questo video ti ammazzarei dalle risate io penso sì. che vi picchierò ma tipo malissimo ma perché hai sbagliato un sacco di cose sì, le mani per esempio le hai sbagliate perché tipo io l'ho messa, messa qua io ero di qua tu... io ero convinta io ero convinta io era convinta eh, però non capito. io ero convinta non l'ha capito. <ride> Ah sicuramente anche voi farete un sacco di risate guardando questo video Mi raccomando lasciate un bel mi piace Commentate con hashtag fino alla fine se siete veri fan Se avete visto il video fino alla fine In descrizione trovate il link per acquistare il merchandising spettacolo. Pettacolo Pacpetta abbiamo dal vivo un esempio Un, un, modello, esempio, un manichino ormai un modello bellissimo ah, Un manichino vivente. È Il mio modello personale Ma <ride> eh sia sì. Ok e, sì. um, Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina ci vediamo domani con un nuovo video perché ogni giorno esce un nuovo video Ciao Ciao Lei non saluta è Non saluto, no? Non saluto perché è maleducata come all'inizio <ride> Sì, l'ho sempre detto ah. Devi usare anche tipo ciao Va bene, ciao No, non puoi smontare, è più femminile Ciao Dai, ma falluta No, no. <ride> Tipo follettina cresce tipo me. Cari follettini e follettini <ride> Ciao <ride> Follettina cresce Chi è? Ciao Ciao, ciao. Car i follettini haters cariators haters ma provo a dire carri haters Non dico queste cose Dillo dillo dillo Dillo Sembra una bestella Sembra una bestella Raga sto video sta durando tipo tantissimo Va benissimo per... Per, Ma no per cazzare cazzate. Ma le teniamo le cazzate esatto. le, le teniamo le cazzate da. Ripeti la ma... parola monetizzazione <ride> Stasera sì, dai saluto Ho salutato allora, allora, allora. No dai beh salutiamo tutti quanti insieme per raggiungere ecco le mani <ride> <ride> <Bye. ride> no, con le mani e ti seguimi a pu vai No, fammi ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao